Ciao a tutti oggi prepareremo la focaccia piumino il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 10 minuti circa gli ingredienti sono farina di tipo 0, latte zucchero lievito di birra sale burro uovo scamorza tagliata a listarelle per spennellare uovo latte e un pizzico di sale diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito di birra. Ed azioniamo il bimbi per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina, il burro, l'uovo e il sale e facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Trasferiamolo in una ciotola. Copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare in forno spento per almeno due ore. Trascorso il tempo: l'impasto è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Stendiamo leggermente con il martarello dando una forma rettangolare. Trasferiamo l'impasto su una teglia. Pratichiamo adesso dei tagli nell'impasto. Adesso, una volta aver praticato i tagli sia in verticale che in orizzontale, metteremo all'interno il formaggio. Lasciamo lievitare per un'ora in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la focaccia e abbiamo miscelato un uovo con due cucchiai di latte e un pizzico di sale e adesso lo andremo a spennellare su tutta la superficie. Adesso andremo a cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. La focaccia a è pronta, lasciamola intiepilire prima di servire. Focaccia a biumino.